Ciao a tutti, oggi parliamo di un aspetto molto importante per quanto riguarda l'arco, il braccio, braccio dell'arco, che a mio avviso è eh, essenziale avere una tecnica adeguata per l'utilizzo eh, del braccio dell'arco. Io vedo sempre in giro cose che eh, a mio parere, sempre a mio modestissimo parere, non funzionano in modo Adeguato. Ad esempio vi faccio un esempio. Sempre più spesso vedo eh, tirare come tirano gli archi olimpici che hanno tutta una stabilizzazione, hanno tutta un'altra strategia che permette di, di utilizzare il braccio dell'arco in maniera molto più eh, facilitata e molto più performante, che è questa no? che vedo proprio spostare completamente, stroflettere, extrarotare la spalla dell'arco, andare in ancoraggio, quindi andare molto in allungo e poi tirare, tirare la freccia in questo modo qua. A mio parere questo sistema eh, non è corretto e soprattutto non è corretto per chi è già un pochino più avanti con gli armi, visto che gli archi nudi non sono tutti atleti della nazionale e qua non stiamo parlando di allenare atleti della nazionale, ma ci sono anche un sacco di persone che vogliono tirare con l'arco e non devono farsi male, soprattutto. Quindi l'extralotazione della spalla non è una buona idea, questa non è una buona idea, certo io sono perfettamente allineato, però non è a mio parere molto conveniente è molto più conveniente sempre a mio modestissimo parere gestire il braccio dell'arco in maniera distesa cioè il braccio disteso ma non bloccato spalla non extranotata come, come tiro in questo modo qua in questo modo anzi facciamo una cosa ancora migliore. Vediamolo su questo gomito. Il gomito, come vedete, io posso anche averlo piegato e andare in ancoraggio. Ok, lo possiamo vedere in questa posizione. Questa è l'estranotazione, che oltretutto vado molto più in lungo, oppure, e mi faccio male alla spalla, e in questo modo posso estendere, estendere la spalla, quindi uscire, la testa dell'uomo esce, la spalla si estende, vado in ancoraggio, e il braccio ce l'ho in questa posizione. Quindi, è molto più conveniente avere un braccio dinamico non bloccato, dinamico disteso, che possa avere una certa dinamicità, che possa seguire, senza interferire troppo e senza provocare, soprattutto, l'incubo di tutti gli archi nudi sono le torsioni sull'impugnatura o le torsioni sui flettenti. Quindi, cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio ad esempio di fare questo esercizio. Vado tengo il braccio bello piegato, in questo modo, vado in ancoraggio, sento la schiena, sento che mi allineo con la schiena, distendo, distendo, mantengo e rilascio, lo rivediamo, braccio piegato, ancoraggio, dorsali, schiena, schiena, schiena, distendo, distendo, distendo, distendo, rilascio, ok, questo ovviamente è un esercizio per poi arrivare ad ottenere questo risultato, braccio disteso non bloccato, estensione della spalla, espansione, rilascio, ok, provate a fare questo esercizio. Prima di arrivare a quello che abbiamo visto prima, che è il finale, provate a fare questo esercizio. Quindi, espansione, rilascio. Questo è un esercizio, ovviamente. Un esercizio che vi provo provocherà questa espansione e farà distendere il braccio senza bloccarlo. L'allineamento eh, non, non sarà geometrico, però, se utilizzate i muscoli dorsali. Alla fine sicuramente le forze, i due vettori spinta e trazione saranno sicuramente sul piano verticale, quello sarà l'equilibrio dinamico che noi percepiremo come spinta e trazione sullo stesso piano, quindi l'espansione sul piano verticale, anche se geometricamente non vediamo la perfezione assoluta, però diciamo che in questo momento io sono in perfetto equilibrio dinamico. Ok? provate, poi mi fate sapere